Tre mesi lo stiamo aspettando da tre mesi e sembra anche facile questo lavoro ma non lo è dettagliatissimo questo video caro ascoltatore di officina del pilota come stai il motore della evo 10 mettiti le cuffie motore totalmente rifatto e tu vedrai il monoblocco i pistoni le fasce le bielle ho messo tre mesi per registrare questo video quindi tu fammi la cortesia che se ancora non ti sei iscritto iscriviti ma chi te li dà i contenuti così ma chi te li dà buona visione monoblocco da buttare nell'episodio precedente della evo 10 vi abbiamo fatto vedere cosa è successo sono da giovanni nardi di nardi motorsport che ci racconta come si svilupperà questa, questo progetto della evo sì allora per fare un breve riassunto il blocco vecchio abbiamo deciso di accantonarlo per tre fondamentali motivi il primo è quello del, delle sedi dei prigionieri testa che erano state rilavorate con degli elicoil il prigioniero andava a battere dove c'è lo scasso in fondo al blocco sulla punta dell'elicoil e quindi il, i serraggi di tutti i prigionieri testa erano eh, completamente uno diverso dall'altro infatti c'erano dei passaggi di gas di scarico evidenti sì. La lavorazione che era stata fatta per irrigidire il closed deck eh, non era, al nostro modo di lavorare, ottimale e quindi è stata fatta una piastra a controllo numerico e montata in interferenza. E mm -hmm. poi sono state eseguite tutte le lavorazioni del caso sul monoblocco, quindi all'esatura, levigatura all mm -hmm. Dove c'è l'open deck si trasforma in closed deck in questo modo, in modo da irrigidire le canne. Closed deck: irrigidiamo le canne perché? Perché come dicevamo l'altra volta, nei motori turbo soprattutto l'ultima parte, quindi la parte superiore della canna, il, gli ultimi 20 mm sì. diciamo, sono particolarmente sotto stress su motori ad alte prestazioni e sui motori open deck tendono a crepare le canne, quindi certo. questa struttura va a dare supporto ed evita un gonfiaggio. Soprattutto quando vogliamo aumentare le prestazioni, parlavamo nel video precedente di... Arrivare, insomma, anche delle cavallerie, che poi vedremo su banco, ma insomma, so. i più importanti rispetto all'originale, <ride> Stiamo andando a calibrare il gap dei, dei segmenti, questo serve per, diciamo, per evitare due problemi che possono accadere. Una è la deformazione della fascia se le due facce vanno a toccarsi e quindi a, eh, va a compromettere la corretta tenuta sul cilindro e l'altra è quella che potrebbe andare a spingere sulla sua sede nel pistone e quindi deformarla o addirittura romperla. G. Dicevo che la calibrazione del gap delle fasce è di fondamentale importanza per quanto riguarda tutti i pistoni aftermarket e ci vuole anche insomma, una certa esperienza certo. per dare il gap corretto. Mi sembra di è capito che se sbagli questo passaggio qui, sono cavoli. Ci sono le fondamenta del certo, motore, certo. quindi se sbagli qui... Eh. <ride> per quanto riguarda la parte inferiore del monoblocco, si comincia con le tolleranze delle bronzine che si fanno misurando eh, l'albero motore nei colli, uh -huh. con un micrometro centesimale, e sia a zero al comparatore, e si misurano poi le bronzine installate a coppia di serraggio, e la misura che viene fuori è la tolleranza che si viene a creare tra eh, il collo dell'albero motore e la bronzina e ci sono delle tolleranze da rispettare che eh, diciamo per i motori originali vengono dettate da casa madre sul manuale d'officina per eh, delle applicazioni più diciamo spinte quindi delle elaborazioni con cavallerie importanti di solito si tende eh, ad andare verso il service limit che ti dà a casa madre okay. di queste tolleranze, quindi andare ad allargarle un pelo. È eh, un lavoro infinito, vero? Sempre, eh, no? Sì, è un continuo imparare più continuo che, continuo che imparare, altro. Un continuo, continuo a imparare, continuo tirare giù motori <ride> e controllare. Beh, Beh è così, tutto è tutto così. Tutto. ecco perché sono sport super costosi, no? purtroppo in Italia c'è... Eh, questa cosa che se il motore è fuori dalla macchina è rotto, non è vero, okay. questi motori hanno eh, essendo ad alta, ad alta potenza specifica bisogno di eh, manutenzione e di revisione quindi controllo di usura eh, dei segmenti appunto perché eh, sono a tutti gli effetti delle parti soggette ad usura certo. E controllo dell'albero motore, delle tolleranze delle bronzine, vedere se hanno toccato in qualche punto, se a queste potenze l'albero motore flette, mm. quindi mm. magari eh, c'è un contatto. Andare a lavorare poi lì eh, sulla tolleranza, quindi magari andare a allargarla un pelo. Fammi vedere qualche altro pezzo del motore, dai. No, dicevo, lo stesso processo di misurazione che abbiamo fatto per le bronzine eh, del, di, del banco su monoblocco, eh, tra monoblocco e albero vanno fatte sulle bielle appunto per determinare la giusta tolleranza, Chiaro. si poi... punta a farle il più uguali possibile, Possibili. quindi con diversi tipi di spessori di bronzine mischiandole ottieni il giusto, la giusta tolleranza, okay. però tendi a marchiare i componenti di quel cilindro, eh, quindi il biella numero 4, pistone numero 4, Certo, questi sono i pistoni Pistoni forgiati della, della CP, americani, come le bielle e quel discorso di assegnare i componenti al cilindro si fa anche per una questione di pesi. Molto mm. spesso c'è una differenza con questi prodotti di circa un, un grammo mm. tra un, un componente e l'altro e quindi accoppiando il pistone alla, alla biella, che anche lei differisce di un grammo, chiaro tendi a fare tutto il più bilanciato possibile. Certo. Adesso prima di inserire l'albero motore andiamo a lubrificare le bronzine con l'olio da assemblaggio. Andiamo a inserire l'albero motore e poi andremo a mettere le bronzine dello spallamento che servono per controllare il gioco assiale dell'albero. Controlliamo che giri libero e poi andremo a infilare tutti i cappellotti di banco che andranno stretti alla loro coppia di serraggio. L'olio sui bulloni invece si mette per evitare un falso serraggio e quindi tramite lubrificazione abbiamo un serraggio corretto. È importante lubrificare anche il sottotesta perché anche questo qui è, è possibile attrito e quindi la corretta coppia di serraggio viene garantita soltanto in condizioni di lubrificazione del sottotesta. Adesso vado solo ad accostarli, non, non sto facendo il serraggio, viene soltanto accostata eh, adesso. Poi il serraggio finale verrà fatto con, eh, con le opportune chiavi di manovra. Allora, dopo questa fase di serraggio in cui viene applicata una coppia eh, alla vite, eh, verrà applicato un angolo che porterà eh, la viteria in regime di deformazione plastica, quindi eh, subirà un allungamento permanente, infatti tutti, tutti questi tipi di viteria eh, sono componenti che non vanno riutilizzati, si fa un unico serraggio, dopodiché vengono cambiati. Questo richiede una coppia veramente minima, come primo serraggio, minima intendi? 9 Nm, veramente minima. E poi anche questi verranno serrati a La sequenza di serraggio viene fatta dall'interno verso l'esterno e una sequenza che viene chiamata a stella. Quindi sopra, sotto, poi in diagonale. Adesso andiamo a pulire la bulloneria per applicare dei segni che ci consentiranno di eh, verificare la corretta rotazione a 90 gradi. E anche avere un riferimento visivo del corretto serraggio avvenuto perché, mentre, al contrario di un serraggio a coppia, dove puoi andarlo a ricontrollare, il serraggio a gradi è, corrisponde a una posizione. Quindi, l'unico modo di poterla ricontrollare è fare dei segni. Com'è? Da Dio! Da Dio! È da Dio! Eh? Però, siamo solo all'inizio del video perché questo è un video molto lungo. Ti sei messo sul divano perché qui devi prendere appunti, devi stare comodo, devi entrare nel mood. Ma io ho ancora le cuffie a tacchini. Sì! E allora! Caro iscriviti al canale! Andiamo no. avanti! Andiamo a lubrificare le sedi spinotto! Sì. Lubrifichiamo anche lo spinotto! Usiamo lo spinotto, andiamo a lubrificare l'alloggio! Ok, andiamo a montare il suo fermo. Ok, okay. adesso andiamo a installare i segmenti eh, sui pistoni, partiamo dalla fascia raschiolio è la seguente okay. Okay. questo è, è il segmento che ha compito di regolare eh, l'olio sulla superficie dei, dei cilindri okay. andiamo a installare i due supporti della raschia olio e orientarli correttamente magari contrariamente a quello che, che si pensa le fasce non sono statiche rispetto al loro posizionamento iniziale ma eh, quando sono in movimento all'interno del cilindro ruotano all'interno delle loro sedi quindi farle partire dal giusto orientamento è di fondamentale importanza andiamo a installare la seconda fascia Okay. e andiamo a montare l'ultima quella più vicina al cielo del pistone okay. andiamo a orientarle come, come abbiamo detto prima in maniera corretta E a questo punto siamo pronti ad installare l'assieme all'interno del motore. La Raschia Olio ha il compito di, di distribuire l'olio eh, che c'è sulle superfici del cilindro, accumularlo all'interno di, di questa sede, okay, per poi rifarlo defluire in coppa dagli opportuni fori che sono, che sono stati fatti all'interno sì, all è... della cava del segmento. Mentre invece eh, questi, questi due segmenti qui hanno il compito di fare la tenuta alla combustione hanno il compito di sigillare eh, il, il cilindro e quindi non far andare i gas combusti all'interno del basamento ma tenerli in camera di combustione e è importante il loro montaggio ma soprattutto il loro corretto rodaggio perché alla fine quando andiamo a fare il rodaggio al, al motore è per garantire il corretto assestamento fra questi componenti e la superficie del cilindro. Tanto meglio viene, viene eseguito il rodaggio, tanto migliore sarà la tenuta dei, dei segmenti e quindi anche le performance e la longevità del motore. Fare il rodaggio per strada per tanti chilometri è, è, è un'usanza che non consente di, di ottenere un rodaggio ottimale perché eh, i segmenti hanno bisogno eh, di, di pressione all'interno del cilindro che li carichi contro contro le pareti dello stesso e il banco ci dà l'opportunità di fare un rotaggio a carico controllato quindi nel caso di un motore turbo bassa pressione sovralimentazione quindi non so 0,1 bar, 0,2 bar di sovralimentazione che dà il giusto carico al segmento e quindi in poco tempo eh, si riesce a fare un rotaggio perfettamente controllato eseguito nel migliore dei modi andiamo a montare il pistone nell'apposito stringifasce per comprimere le fasce e consentire il montaggio all'interno del blocco andiamo a applicare il grasso di montaggio sulle viti di biella e il grasso di montaggio sui prigionieri di testa la in sede e si chiude A questo punto, signori e signore, si rimontano i servizi al motore. Andiamo a serrare il supporto motore. Abbiamo stretto entrambe, sia l'alternatore che il compressore dell'aria condizionata e la pompa guida. Andiamo a montare i due galoppini. Andiamo a montare il collettore di aspirazione. Adesso andiamo a montare la pompa dell'acqua che è l'ultimo dei servizi che ci manca. Andremo a installare eh, i dischi di frizione e lo spingidisco disco uh, con il centratore e poi andremo a serrare lo spingidisco a coppia di serrato. Questa frizione nuova rispetto alla vecchia sopporta anche in grado di sopportare una coppia maggiore. Allora, qui abbiamo il centratore che va nelle mille righe dei dischi e andrà centrato rispetto allo spingidisco quando andremo a installare la frizione. Adesso andiamo a installare il volano. Tutti i bulloni, come abbiamo visto per quelli della testata, sono stati ingrassati con l'apposito grasso nel sottotesta. Adesso li andiamo ad accostare tutti quanti e dopodiché procederemo al serraggio eh, levandone uno alla volta e mettendo loctite in modo tale da evitare che eh, si vada a infilare tra il piano del volano il piano dell'albero motore. Stiamo installando un blocco a volano autocostruito perché il serraggio essendo molto elevato ha bisogno di un'adeguata resistenza. Adesso andremo a serrare i bulloni in tre step quindi quello finale è da 95 piedi libra quindi andremo a fare un 30 60 90 Sta segnando Francesco, man mano che serra il bullone, in modo tale da ricordarsi quale è stato fatto e quale no, e poi per ogni step andrà a cancellare il segno e rifarlo fino a quello finale. 60 piedi libere, che sono 80 Nm. Adesso andiamo a fare l'ultimo serraggio a 95 piedi libere che sono circa 130 metri. centratore ce la metto un goccio nell'occhio? sì sì, la mettiamo la verifichiamo che il centratore scorre libero e lo allora possiamo levare Ora allora Francesco va a marcare i bulloni dello spingidisco in modo da avere un riferimento per vedere se eh, si muovono o si svitano, quando ci capiterà, spero di no, di dover tirare giù il cambio. Adesso leviamo il blocco a volano così possiamo girare il motore di 180 gradi, finire di segnare i bulloni e poi possiamo procedere con l'installazione dei collettori di scarico e del turbo Il grosso è stato fatto, adesso c'è da mettere la cinta dei servizi nuova e il radiatore dell'olio E ovviamente le candele nuove I collettori di scarico con il turbo E poi c'è da metterlo in macchina Senza prima aver fatto una modifica al downpipe per Westgate esterna e assetto nuovo Adesso andiamo a modificare il downpipe con una flangia che ha due uscite separate in modo tale da fare la linea della Westgate che scarichi all'esterno. In questo modo eh, avremo un maggior controllo delle temperature dei gas di scarico e minori contropressioni. Perché nello specifico questa turbina monta eh, l'housing di scarico uguale a quello originale quindi le uscite della Westgate è, in realtà è interna ma con, questo, con questa modifica la trasformiamo in esterna. Adesso andiamo a ad installare la barca motore così abbiamo tutti gli ingombri reali per poter fare eh, l'uscita della Westgate esterna. Torno qui dopo tre giorni e il motore in macchina. Come ti sei permesso? Ho fatto una sorpresa. Io volevo vedere come si rimontava, però a noi ci interessa più vedere se si accende adesso. Beh, direi. Quindi, Quindi Abbiamo messo tutti i liquidi, ora abbiamo già fatto caricare l'olio e ora lo accendiamo. Dai, vai. E Prima di accendere la macchina stiamo impostando tutti i parametri da loggare sul PC in modo tale da avere tutto sotto controllo durante le prime fasi di avviamento ma anche poi per portarci avanti il lavoro sul banco per il rotaggio di queste cams ci sono delle indicazioni specifiche e quindi per i primi 10 minuti di stare tra i 2000 e i 2500 giri il prima possibile poi fare un ciclo termico quindi far raffreddare completamente il motore e il secondo per 10-20 minuti tra i 1500 e 4000 giri con delle variazioni di, di giri appunto e poi dopo faremo il rotaggio sul banco invece con carico motore diverso ok possiamo accendere Abbiamo finito la staffa per il recupero vapore olio e stiamo per andarla a montare in macchina. L'hai rodata bene? Sì, molto e adesso che facciamo? adesso cambiamo l'olio e poi si matta oh, Passano settimane, passano mesi, passano anni, e... oh, anni. Spadacchius, allora Spadacchio perché Beh, oggi sei venuto? Oggi sono venuto per due motivi, il primo è controllare che questi ragazzi lavorano Ma che perché... è questo casino? <ride> Eccolo qua, il primo era controllare che tutto controlliamo, lo... procede. procedesse Va bene. bene insomma sia sull'evo che sulla supra che sta di là Ma poi sono venuto anche perché... Volevo dire, no? C'è è stato questo è stato misunderstanding questo è stato... Eh sì, perché il Torri si usa sempre titoli PAM! Certo, è eh, click click clickbait O Mr. Strong. Clickbait o chiamalo Quindi, <ride> subito, bomba, macchina rotta A me è preso un colpo perché l'avevo venduta io E ho detto, Dio, come fa? Beh, ma è una vita fa Una vita fa, perché a me dispiace comunque Che vuol ah, dire? Eh, non voglio lo eh, spieghi ecco, Non era rotta, ragazzi, in senso Era un po' un titolo d'effetto, la macchina funzionava sì, sì, È venuta a quel modo. camminava, sì. andava. È ovvio che per fare una, pre una preparazione di questo genere il buon Nardi l'ha aperto. <ride> ha aperto. E quando l'ha aperto, c'è da dire. scoperchiato il Ma certo vaso di Pandora. è evidente che io poteva sapere questa cosa, solo se lo apri, perché non è che ah, certo. se appoggiavamo l'orecchio, anche perché pure tu l'avevi già seguita. Eh, paghecchiavate per vari interventi diciamo, di manutenzione ordinaria non è che era una cosa visibile all'esterno no no sì. ah, ci siamo ci lo siamo. vedi un po' provato, lo vedo provato, lo vedo provato. <ride> lo grazie spadazzo che eh, ci, ci hai vai. dato telefono, un po' insomma Va bene, va questo è delle macchine rotte eh, no no no sono no dato no per carità, per no no no no no no no Questo delle macchine no no no no no no no no per no no no no Continuiamo, vediamo che sono. Sì, adesso, adesso la mettono sul banco. la metto sul banco. No, la dopo. No, la fa. Fa, ah, tutti, ah, la dopo. va va va va va va va va va va va questo è un banco prova della Teamsport 4x4 monolullo frenato di ultima generazione con assi scollegabili e aggiungerei che per essere un banco prova di ultima generazione super professionale super bellissimo, super fantastico venire a trovare Rally che cosa deve avere? un sistema di ventilazione e aspirazione super potente esatto ovvero? che è unico nel suo genere nel centro sud d'Italia perché abbiamo 86.400 m3 ora di emissione di aria e 138.000 m3 ora di espirazione che stiamo finendo ancora. però okay. Sarà pronto a brevissimo. No? Diciamo non ho capito niente, però okay. mi fido perché lo vedo che è veramente figo. Tra l'altro, è già abbastanza usato lo usiamo. È già abbastanza Ci usato Lo infatti domani scatta la pulizia del banco. La fase ce la prendiamo con calma, settiamo tutte le protezioni in centralina in modo da cercare di non commettere errori e si valuta bene, si fa un piano di lavoro, si valuta bene da farsi e si procede per step. abbiamo finito sta macchina o no? 11. ce l'abbiamo un grafico? Of course. facci vedere gra il grafico facci sì, vedere il prego, grafico prego, mi seguo nella, nella sala prova questo è il grafico finale dell'ultimo test eh, abbiamo ottenuto una buona potenza di 510 cavalli con benzina 100 ottani del distributore la macchina ha un'ottima erogazione molto progressiva e ha un ottimo spool perché inizia a essere già molto, molto piena, dai 3.900 giri, considerando la taglia di turbo, che ha un risultato niente male. A questo punto del video vi starete chiedendo come mai la macchina è di nuovo sul ponte? È stata messa sul ponte perché abbiamo cambiato l'assetto? Yes, abbiamo montato un Tain monosport eh, regolabile a ghiera. Lui è uno dei poche parole, non è che si esprime più di tanto. Come andrà questo assetto lo scopriremo non in questo video, ma nel prossimo, anzi facci sapere se la vuoi vedere su strada lasciandoci tanto un like commenti a go seguite assolutamente la pagina di instagram nardi motorsport perché questi ragazzi guarda quanto sono belli guarda. se lo meritano come potete oh, vedere ma... c'è anche l'insegnetta la nuova insegna nardi motorsport molto figa ragazzi questo video termina qui vi adoriamo vi vogliamo bene speriamo che questa evo andrà presto su strada ma sicuramente perché abbiamo già parlato col proprietario e ci ha dato l'ok okay. giusto riccardo yes. grazie per essere arrivati fino a qui mi raccomando seguite il giovane Nardi Motorsport su questo profilo che vi lascio qui sotto su Instagram Ciao! Ciao.